Salve a tutti, vi voglio presentare il lavoretto che ho fatto fare ai bambini per la festa del papà. Non è niente di eccezionale, anche perché mh, per farlo mi sono servita pure de, del lavoro di altri. Eh, tutto è iniziato un giorno mentre giravo tra i soliti centri commerciali e mi sono imbattuta in, eh, in questi album di collage, sono dei fogli colorati all'interno, li conoscete tutti quanti secondo me, fogli lucidi di vari colori, premetto che io con i bambini faccio anche educazione all'immagine, quindi mh, ho cercato di unire l'utile al dilettevole, mm. eh, inventando in un certo senso questo bigliettino per la festa del papà proprio mh, parlando eh, della tecnica del collage, di solito nella scuola eh, molti, è più facile portare i bambini magari verso la, la tecnica del puntinismo, anche perché loro si appassionano molto a battere con la punta dei colori sui foglietti, però volevo mh, far conoscere a loro un'altra tecnica, perché comunque è una tecnica artistica nata intorno al 1912, eh, che ha avuto uno dei suoi rappresentanti anche in Embrac, Picasso, è, è stata diciamo, la, la genitrice di quelli che saranno i futuri movimenti artistici che serviranno tipo il futurismo, l'astratismo, il, il dadaismo fino ad arrivare al, al collage in, in tre dimensioni che ha dato origine poi alla pop art. Eh, la cosa bella del collage è comunque eh, che stimola molto la creatività, creatività che nei bambini è, è mh, ancora quasi, molto più, dire, cioè, mh, più sentita forse che negli adulti, perché i bambini hanno una capacità di invenzione che secondo me, almeno per quanto mi riguarda, supera la, la mia capacità creativa. Allora che cosa ho fatto? Ho comprato i fogli e gli album e dovevo trovare un soggetto facile, semplice da fare seguire anche perché sono bambini di 8 anni ed era la prima volta che si approcciavano a questa tecnica. E non mi andava tanto di, di mettermi a disegnare, a volte la pigrizia, la stanchezza, eh, un periodo realmente sto vivendo un po' troppo sotto pressione, troppe cose da fare, troppe um, pensieri, diciamo così. Allora um, ho cercato aiuto su web, eh, insegnanti molto più in gamba di me, molto più generosi di me, che condividono i loro lavori, le, le loro attività e ho trovato questa immagine qui, sono riuscita a vederla. È molto carina molto carina molto semplice come disegno per cui però invece di stamparla per farla colorare come di solito magari si fa ho deciso di farla realizzare proprio con la tecnica del decoupage che cosa ho fatto a parte che ho stampato l'immagine chiaramente perché mi serviva eh, L'ho ritagliato ho ritagliato i diversi pezzi che compongono tutto il disegno, cioè il taschino, il cuoricino, la cravatta, gli altri cuoricini più piccoli che c'erano. Insomma, ho fatto a pezzi questo disegno qui, va bene? Poi... Mi serviva corrente quindi a parte eh, come ho detto il nostro album dei decoupage con eh, tutti i vari fogli di vari colori ho pensato di farlo realizzare proprio perché comunque era anche un lavoro di arte immagine su un foglio d'album da disegno eh, ruvido perché è un po' più pesantuccio poi che altro mi serve? Due matite, una eh, un H3 e eh, una B, B, B1, non so, un, po', un poco più scura, un poco più morbida, due colori per eh, la camicia, per lo sfondo, forbici, eh, ai bambini a scuola ho fatto usare la colla stick e purtroppo io qui in casa adesso non me la trovo e quindi cercherò di, di fare usare questa eh, poi un righello molto importante e delle forbici allora la prima cosa che ho fatto come ho detto è stata quella di eh, ritagliare le varie parti che componevano il disegno praticamente il disegno originale. Se lo vedete, purtroppo non riesco a regolare la luce comunque il taschino, la cravatta, i cuoricini, dopodiché, li ho passati sui nostro sui fogli da collage. E mi sono già preparata il lavoro, quindi ho sagomato il taschino, la parte del taschino praticamente, con due colori, il blu e l'azzurro, se si vede. Mm. Ho tagliato la cravatta gialla bene e poi i cuoricini ne ho dovuti fare um, la bellezza di 42 perché io ho 21 alunni quindi ho dovuto ritagliare 42 cuoricini di questi 21 di questi 21 cravate perché e 21 taschini. Dopodiché, questo era un lavoro che volevo dovevo fare io perché mh, sarebbe stato un po' complicato per i bambini andare a riprodurre per bene, a tenere fermo quei pezzettini di carta per poter riprodurre la sacuma sui vari foglietti. Quindi me lo sono anticipato io a casa come lavoro. Quando sono andata a scuola invece allora ho fatto prendere l'album da disegno l'ho fatto piegare in due, così, l'ho fatto, fatto tagliare sempre a loro perché io volevo che fosse proprio un lavoro loro, non, non mio, che comunque devono essere in grado di saper manipolare qualunque tipo di materiale, poco a poco, comunque sempre commisurata all'età che loro hanno. Okay. E, e Dopodiché ho preso soltanto un foglietto, l'ho fatto piegare ancora in due, così poi dovevamo uh, riprodurre eh, la camicia, come, come era il disegno: quindi che richiamasse pure un po' il taschino. Con il righello, ho eh, fatto prendere loro eh, i, i punti dove tracciare le linee e l'abbiamo fatto con una matita molto leggera, un, un H3 proprio perché è una matita dura, e lascia il segno leggerissimo, non sporca il foglio e non rimane, non è tanto invasiva nel, quando si passa il colore sopra. Adesso io non vi posso fare vedere qua il piano di perché ho problemi con posizionare la camera del notebook. Comunque, ho fatto lasciare prendere un centimetro del bordo sopra adesso lavoro un pochettino perché io quando lavoro poi di solito non sono portata a stare zitta e a concentrarmi sul, sul lavoro non, non so perché okay. un, bordo, un centimetro sotto quindi una linea non so se si vede ci ho la linea è proprio leggerissima vediamo faremo mettere un po gli occhiali comunque eccola qua un centimetro sopra un centimetro sotto poi sempre ho preso i punti sulla linea sempre alla distanza di un centimetro l'uno dall'altra È chiaro che questo è il lavoro che io ho fatto fare a loro, non adesso qua lo faccio per farlo vedere a voi, però tutto questo lavoro di eh, misurazione dei, dei centimetri eh, del righello è, è stato fatto tutto quanto da loro, anche perché comunque è un modo pure per avvicinarsi al disegno geometrico. Quindi una volta che abbiamo fatto i puntini sulla linea, dove si vedono, mm, di... li abbiamo uniti in verticale. ho sbagliato devo mettere gli occhiali non riesco a decidere a mettere ad usare gli occhiali ok da fastidio quando sto lavorando se qualcuno deve telefonare Ecco fatto. allora ho tracciato anche le linee in, in verticale non si vedono perché comunque oltretutto la matita è leggerissima un poco. ecco qua se li vedete dopodiché ho detto ai bambini di colorare con il blu abbiamo fatto le due strisce in orizzontale quindi ho fatto riempire di blu. Eccomi, eh, chiedo scusa per l'interruzione, purtroppo non ho potuto fare a meno di rispondere al telefono, eh, mentre parlavo al telefono eh, ho finito di, di preparare lo sfondo praticamente, del biglietto, ho fatto le due righe blu con tutte le linee verticali, proprio tipiche della camicia. A questo punto qua, il lavoro non hanno fatto, ripeto, i bambini, hanno preso le misure, hanno tirato le linee, hanno colorato tutto quanto e ho distribuito a loro i vari pezzi del collage che io avevo preparato. Quindi passiamo ad assemblare, ah, oh, mi un po di ad assemblare i vari pezzi come erano nel nostro bigliettino. Eh, io ho detto ai bambini ho fatto usare la colla stick però qui adesso non, non, non la trovo perché quella che avevo l'ho portata a scuola e l'ho dimenticata allora uso della colla che avevo in casa yeah. ok e quindi dobbiamo ricomporre il disegno con il, il nostro collage iniziamo chiaramente con il taschino che è la parte più grande del, del pezzo e lo incolliamo vedete e dopo praticamente lo stupe un po' con la colla però non viene bene Vabbè, la parte superiore del taschino sono più bravi i miei bambini ok abbiamo messo anche la parte superiore poi mettiamo la cravatta Pronto? Io non lo so perché, ogni volta che mi metto a fare una registrazione che voglio fare un lavoretto è continuamente disturbata, e adesso poi mi tocca dover a riunire tutti i pezzi della registrazione. Comunque procediamo mh, con l'incollaggio, abbiamo già quasi finito, adesso dobbiamo mettere il cuoricino sopra. gli altri due cuoricini mi dispiace non potete farvi vedere avrebbe venuto più che inquadrare la mia faccia e inquadrare il piano di lavoro però come ho detto la cam è sul notebook e non so come fare per farvi vedere il piano di lavoro è un po' più problematico ok con l'altro cuoricino e abbiamo finito abbiamo incollato i nostri eh, vari pezzi adesso si tratta di dare un po' di movimento perché altro alla è e al taschino. quindi prendo mm, una penna nera non eh, uso il colore perché comunque il colore si può togliere non uso mm, i, i pennarelli perché eh, si potrebbero mm, sbavare sul disegno perché comunque la carta è lucida e allora prendo la penna nera faccio dei piccoli trattini per simulare le cuciture sul taschino c'è la colla sotto adesso non si è asciugata bene e quindi la da mettere negli occhiali ok ho fatto non so se riuscite a vederli tutti i segnetti per, per, per, per, per, per simulare le cuciture sul sul taschino della camicia adesso facciamo con la penna rossa, eh, delle linee alla cravatta. Ripeto, questo è un lavoro che hanno fatto i bambini da soli, perché comunque volevo che realizzassero un manufatto personale per il loro papà ecco qua abbiamo fatto anche le righe alla cravatta poi per movimentarlo un pochettino ho preso le, il pennarello il correttore praticamente e ho scritto vediamo se questo funziona ok oh, sta scendendo troppo bene mm, un po' troppo eh, vabbè. ok sotto ho scritto tanti auguri papà sul bordino blu poi mh, dovevo trovare una poesia e nella ricerca mh, sul web sono stata fortunata, ripeto io ringrazio sempre le colleghe che hanno la pazienza di disegnare e di mettere sul web dei lavori poi da colorare, nemmeno la apposta ho trovato oh, questa poesia con questo bigliettino con due cuori, con la camicia e la cravatta. E ho detto ai bambini di colorare la cravatta e la camicia così come avevamo fatto eh, questa del bigliettino. Sono stati bravissimi anche a fare questo qui. Hanno colorato i cuori e l'abbiamo praticamente piegando il foglio così. L'abbiamo messa all'interno del biglietto, gli ho fatto ritagliare l'eccesso del, della carta che usciva, l'ho fatta incollare. Eh, mi sono le mani: Ma l'ho fatta incollare all'interno del foglio e hanno preparato il loro lavoretto da regalare alla testa del papà, dopodiché, prendendo dei fogli a 4 abbiamo realizzato una semplice busta dove hanno infilato loro eh, il bigliettino. Spero che vi sia piaciuto, è un'idea semplicissima però molto utile ai fini anche dell'educazione eh, all'immagine, arte e immagine, perché hanno imparato una nuova tecnica, hanno conosciuto una nuova tecnica artistica, si sono cimentate con mm, matita e righello per tracciare le linee, quindi tenendo bene in mente le distanze, quindi il rispetto degli spazi sul foglio, e, e, mh, hanno fatto sia le linee verticali che le linee orizzontali, quindi diciamo che è in più la poesia, quindi si può dire che un bigliettino della festa mh, del papà è stata un'attività davvero interdisciplinare, in quanto ha preso in considerazione l'arte e l'immagine, la matematica, la geometria e l'italiano. Arrivederci alla prossima.